Il registro nazionale dei cadaveri non identificati, dà la possibilità di effettuare delle ricerche semantiche, ossia per Parola chiave, con l'inserimento di testo a campo libero Fascicolo, che indica il numero di riferimento del caso per l'ufficio del commissario Sesso, ed altri elementi, sono riferiti alle ulteriori informazioni presenti nel registro Altre ricerche possono effettuarsi sugli altri campi Nella sezione parola chiave è possibile a campo libero, inserire un elemento da ricercare, ad esempio, tatuaggio. Con la parola tatuaggio la ricerca evidenzia 52 cadaveri non identificati con tatuaggio. I risultati sono distribuiti su più pagine di visualizzazione. Per restringere o affinare la ricerca, insieme alla parola chiave tatuaggio si possono aggiungere altre chiavi di ricerca tra quelle disponibili. Nell'esempio scelto, i campi di ricerca, tatuaggio, regione, Provincia e Comune limitano i risultati a soli due cadaveri non identificati. Altre modalità di ricerca consentono di individuare i risultati secondo criterio cronologico ascendente o discendente. Per ulteriori chiarimenti, l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse è raggiungibile tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica.